Boys, prima di iniziare vi ricordo che se andate all'interno dell'item shop Nella sezione supporta un creatore E inserite il codice creatore Fortu Così come vedete a schermo e poi accettate Da ora, ogni acquisto che farete Mi farà avere una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ciao a tutti ragazzi, qui è Forteamer che parla E benvenuti nel video del mese in arena Non so da quanto tempo me lo stavate chiedendo Praticamente ragazzi Il video in realtà è durato molto più di un mese Credo un buon mese e mezzo Il tutto era iniziato dal video di una settimana in arena in cui avevo chiesto 2000 like per il video del mese E li abbiamo superati anche di molto Sono felice quindi di darvi il benvenuto ragazzi nel mese in arena Vi chiedo ragazzi 3000 like per questa challenge epica che stiamo per affrontare assieme Vi ricordo solo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate fatto Di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video E direi di andare in lobby Ho iniziato oggi ragazzi a registrare questo video Che è tipo il 23 di marzo Perché c'è stato il reset dei punti in arena come potete vedere Quindi niente voglio vediamo quante ne prendo io ragazzi sono molto preoccupato perché Dato che c'è stato oggi il reset dei punti Io credo che ci siano tanti pro player Che oggi stanno riniziando a giocare Quindi io verrò messo ora Con gente anche che di solito stava in arena dei campioni E io di campione non c'ho manco il nome Allora andiamo, dai Mamma mia ragazzi comunque si sta creando la follia pura Mi vengono a metà di brutto Devo eliminarlo sto tipo se voglio andarmene GG, prima è andata malissimo Ok, signorotti, diciamo che le cose stanno così Probabilmente questa cosa andrà male, io le prenderò di santa ragione Però finché questo non accade, cercheremo di resistere Va bene, fermatevi un secondo, grazie Io credo, ragazzi, che di ogni partita vi caricherò solo O le parti migliori, oppure credo che io vi caricherò solo le partite migliori di ogni giorno Perché altrimenti, ragazzi, un mese di, di video, cioè, credo che finisca tra 3.000 giorni, come dire quindi ripeto, credo che vi caricherò solo le partite migliori Questa mi è piaciuta Bravissimo Però pure io sono bravo, sai? Ma che sta a fare? Bro, basta uh, no, ma madonna, ma 15 La faccio? Ok, ce l'ho io Sapevo che dall'alto sarebbe arrivato un nemico Però lui ha finito i proiettili nel caricatore Quindi ok Wow, wow Cioè riesco davvero a fare così schifo Guardate che ci vuole abilità, eh dai, dai, ok A posto Finalmente trovato anche lui, stanato Dai frate, ti tengo puntato, esci dai, Vai, dai, vediamo dove vai ora Dai che una certa devi salire per forza, frate, vai Ti è andata male, brother Mi conviene cominciare a muovermi da qui, eh Ce l'ho, no Madonna, non ce l'ho No, ce l'ho tutti addosso, io ho finito i materiali GG Ma mi è andata male, GG comunque, dai Serve subito un'arma, che sono circondato, non so quanta gente c'è in giro. Ce n'è più di uno, molto più di uno. Uno. Mm, bello sto fucile a pompa, frate. Dai, mamma mia, fratelli. Inizio di fuoco, Sta un altro tizio là. Questo me lo piglio. Non perdiamoci d'animo, non voglio fermarmi, raga. Voglio andare di prepotenza a sto game. Uh, ok, quel tizio se n'era andato Sì, ma è comparso un altro Godo Basta. Anche se lo perdo sto game ragazzi Non mi interessa, voglio comunque giocarla Ripeto, al meglio delle mie capacità Mi sto imputtando troppo sul voler vincere i game Ne ho fatti diversi eh, e mi sono andati tutti male Proprio perché alla fine facevo poche kill E non avevo il coraggio di fightare Ma ora non mi interessa, perdo il game Ma almeno ho, ho 5 kill ora è così schifo, ma posso mai essere così stupido, ragazzi? Colpito. Ah, fa' fuoco Che fa? Si chiude? Ok, ma ah, si è chiuso sotto Perché ha così paura? Io non lo capisco Anche ah, sta a i materiali, semplice Va bene, picconato Mi spiace, bro La nostra safe è lontana, cominciamo a darci una mossa Poverino Fammi piglia velocemente la sua roba è stato un piacere Oh, si è curato, sicuro? Per forza, vabbè Easy Che, che arco aveva Primal? Qual è questo? Stink, sì, vabbè, ciao Però quasi quasi lo stink, boh Ma sì, dai Il mio errore è questo prendere quelle due cadute, ragazzi Godo, via Cado per i materiali, però ce li rifacciamo, dai Ok, sta uno a destra Uno là e un altro là uh, Bro, guarda che ti ho visto comunque, eh Eh Ah, troppa, te lo sapere. Via, devo subito alzarmi. E beh, Vabbè, Rip man. Vabbè, è andata male, dai, mi sa. Voglio eliminarlo col fucile a pompa, da lontano non mi va. Hello, man. Dai, bro, vai. Troppo forte. Ok, andata. 11 kill, non è male. Oh mio dio, dammi un'arma decente, ti prego. Grazie, molto gentile. E andare a trovare un'arma seria. Bella per te, bro. Mi è caduto un tizio davanti. Ciao. Ok, non farò domande. Com'è il mio ping? 50? Lo sentivo un po' più rallentato, infatti. Oh mio dio. No, no, ping devi salire, ti prego. No. Ok, andiamo. Ma Dio santo. Oh, oh. Ah. Ma fra certo che la mira proprio che i carciopi te stanno complimenti. Bravo. Vai, addita di nuovo. <ride> Ma era proprio miscalcolato, brother Meno male Morto, mortissimo, mortissimo, morto, dai no Peccato Allora, abbiamo un tizio di fronte qua E vabbè, 3 o 4, 5, 6 dall'altro lato Ok Ma non l'avevo proprio visto Mi si è attivato il cervello per sbaglio e ha sparato Doppio 43 però non si può vedere eh Ma cosa? No brother mi devi fare entrare perché questo mo' mi viene a prendere Non l'ho visto neanche entrare Perché con quest'arma poi? Sbeffeggiarmi per caso È il tuo obiettivo Ma Non mi costruisce i muri ragazzi Questa cosa è odiosa Bravo complimenti No mi hanno massacrato Mi hanno levato 60 Stanno oh. inseguendo un tizio che sta lì Ciao bro <ride> Ma leave me alone bro Get off me Get off me bro Tanto c'ho il vantaggio tattico ma così grande no? Sta un altro là e uno che ha modificato lì evidiamoli, evidiamoli Il mio obiettivo principale è portarmi il game a casa Con 7 kill anche se non facessi altre kill <ride> Ma Dio Santissimo ma lo guarda Un posto socio io non ci credo un altro giorno nell'arena di Fortnite Politico, politico Bloccato dalle mie stesse strutture, però è ridicolo. Rip. GG. Voglio andare a Spire. è un azzardo. Un azzardo potrebbe darci 20 punti però. Ma ah, magari siamo fortunati che dire. Qualche cura. Vodo, vodo, dai. Ok, via. Devo andarmene. Perché tengo il boss che mi sta girando in tondo. Woo, ok. Andata bene, andata bene. Smirata. Ottimo. Devo dargli tregua. Non devo dargli tregua. Non devo dargli tregua. Bro, però la safe. La safe. Basta la safe. Fammi andare Dammi sto p 90 Apollo E yeah, c'è qua Non ti permetti di andartene Mi serve la tua carne Scusatemi ragazzi mi, mi scuso con tutti gli animalisti Ragazzi io salgo solo per prendermi la posizione di vantaggio Poi mi credete non vi tocco Dio santo Ma mi ha zippato con una freccia nello sticco Ma come hai usato Usurpare il mio corpo in questa maniera Scusatemi No no no no no no no, no sali Grazie Ok Ce Lo faccio spaventare Vai, entra Eh, no, no, no, no, no, Mi perdo la kill però così No Mi interessa Questo tipo, esatto Mamma No ne tengo un altro sotto Basta Non mi sparate Siamo in tre Non mi stanno guardando Non mi stanno guardando Tutti zitti Tutti zitti God Gamer signori muti! Stacce nella tempesta per YG direbbe Fortu, stacce. Vai vai brother, vai. Vai vai, che hai 9 di vita, vai. Vai vai vai. Fantastico, la definirei magia, la definirei gli effetti immagina questa è pura ma questo è Harry Potter tutto oh, oh, oh, oh. Prego prego prego questo è drago palesemente drago questo boia fa. vai vai vai vai fightiamo, vai come si deve però no come un pipone no come un pipone no come un pipone fai in faccia solo tanto come entrare nella box mm. cavolo pure qua mi è andata bene eh il pro player avversario fa paura, quello sempre, quello fa sempre paura Però questi tipi di pro player si possono tranquillamente eliminare così Esagerano, semplicemente editano quando non c'è la necessità Bell brother, bell <ride> Questo è un, abbiamo un fucile a pompa migliore del mio Ehi, ha voglia, come no? Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Oh, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove non okay, ce l'ho in testa, non ce l'ho in testa, mi piace questa era la pro player. Quelle due strutture le ho viste di quei tizi che stavano fightando E mi farebbe piacere andare Però questo tizio stava scappando da quei due Quindi dopo se lo vengono a prendere Se lo fighto oppure boh chi lo sa No gli è arrivato Ah 49 ok Se gli fosse arrivato un solo proiettile in più Non mi sarebbe dispiaciuto Ah ma lo stanno fightando Devo scendere devo scendere Sono troppo in alto non... Via No no Mamma mia questo mi stava distruggendo Oh, Velocemente mi devo curare e devo correre via Narcos Please na Nerfate Narcos Nerfatelo Ti prego Narcos nerfati Oh cavolo Madonna Narcos N Narcos Grazie mille per l'abbonamento e per le 5 sub Scusami Narcos ma mi hai destabilizzato Un attimo solo ragazzi Vorrei cercare di accapararmi le prime kill In modo da rientrare almeno con i punti dell'atterraggio Ok, velocemente apriamoci la sua roba, lasciamo questo, rientriamo Ok, doppia C'è nessun altro, sicuri? No, c'è Godo Morto No, non ancora, non ancora, a breve Uh Questi peperoncini mi hanno molto salvato Sta molto più di una singola persona in giro Ci sono raga 3 o 4 tipo Cavolo 4 di vita Dai boys Devo stare calmo Però questa non me la meritavo Però questa non me la meritavo Lama Vabbè Vabbè Vediamo se riesco a prendere la chest in fretta Godo. Non mi riusciva Un fight del genere da tempo Gli ho levato a 48 a quel tipo In fretta In fretta In fretta Grazie Se mi avesse eliminato nella box mentre io avevo il fucile a ripetizione qui Ok. Facciamo allora, se torniamo un attimo a Lisi. vado a farmare qualche altra componente. Dov'è? ha mirato palesemente in testa per farmi un headshot. Questo tizio dentro ha toccato una pozza grasso. GG, è un po' godo. Allora, boys. Devo essere molto sincero. Anzi, voglio essere molto sincero con voi. L'ultima volta che ho toccato Fortnite credo sia stato un buon 6-7 giorni fa. Dicevo che questa cosa del mese in arena alla fine mi è sfuggita di mano. E siamo arrivati quasi ormai a un mese e mezzo. Il fatto è che non, non ci ho giocato tanto, cioè almeno non quanto mi aspettasse. Qualcuno c'era nella zona più interna. Voglio un po' di legno, poi ci cominciamo ad avvicinare, dai. Oddio, ma non rimesso il tattico. Me ne ero anche accorto, brother. Sarei molto tentato di giocarci un po', anche se in arena. Forse potrebbe essere non la cosa più intelligente da fare. Vabbè, shall. Vabbè, ok. Shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii che poi ragazzi, voi direte, è forte, ma io conosco youtubers e streamer che in una giornata sono passati in Lega dei Campioni Io ho giocato alla fine molto poco, vi parlo di forse due ore a settimana nell'ultimo periodo E lo facevo principalmente proprio per registrare Quindi è normale, se componete tutte quelle ore che io ho messo nel giro di un mese e mezzo Che saranno, non lo so, 10-12, e mettete una persona veramente forte È normale che vi raggiungerà Lega dei Campioni, specialmente perché è in allenamento Bruderissimo Oh, uh, bruderissimo, fai male, cavolo Infantry rifle di nuovo Infantry, scusatemi, ma sono impazziti Ah, hanno messo tutta sta roba oggi vecchia Fighissimo Ok, raga, io tutta sta zona la vedo piuttosto libera da nemici Mi fa piuttosto strano, ripeto, però Uh, madonna vabbè, vabbè, vabbè, vabbè, vabbè, vabbè, vabbè Perché io ho il sesto senso, boys? Perché? Perché io ho il sesto senso? A me pareva troppo strange, infatti Pareva veramente troppo strange Però è scarso, sto tipo Mi darà tutto il tempo di curarmi Serio, va bene Bella, brother, complimenti, clappiamo un attimo Cappiamoci tutto il suo arma armamentario Perché questo teneva di tutto Chiavolo, la... Stanno fightando, sì, sì Stanno costruendo davanti ai miei occhi, ottimo Lo faccio cadere? Oh, serio? Mi piace, GG Oltre 250 metri, è normale L'ho fatto cadere per sbaglio, poverino Dai, mori Devo solamente uscire Woo! Fantastico brother, grazie GG, cioè in realtà mi sono distratto io quindi Shish boys, cavolo Pensavo di trovare qualcosa Ho detto invece, vabbè, ok Vorrei dire che scenderò Hello brother Bella, i peroni, brother Fa niente, dai Ok. Mm. Uh! bella questa kill Carina Ok, shish man Questo è veramente un shish serio Uh! ok Ho giocato così male, brother Ok Anche in questo caso mi è andata piuttosto bene Chi non risica, non rosica Però per i miei costi io risico un po' troppo Non mi ha ancora visto Ora credo mi abbia visto Ok, 36, 54 Dovrebbe essere un buon 90 E palesemente questo si cura dalla testa ai piedi Bello Non so io col mio ping come gli sia entrato però va bene, non credo che farò ulteriori domande. Sbagliato, morto, palesemente. Cavolo, no! Pensavo di avere la mitraglietta, non ci credo. Uh, non posso prendere la chest, mi sa. Mi sa che devo scendere. Ok. Ok, dammi subito il, la tua arma, perfetto. C'è un altro sotto, raga, che non so da dove stia salendo Nel frattempo, però, stavo fightando anche con un'altra persona Esce sì, proprio Ok Dai, broderino, tanto lo sai che stavo qua Su Non lo stai, man Godo, muto E ti devo provare a clappare per forza o Proprio per forza, brother Dai, mamma mia questi sono gli svantaggi di giocare con il TAC Ah, eh, 4.000 punti, non ci avevo manco fatto caso GG Dai, vediamo sto game come ci finisce Spero bene Ah, che cavolo Vabbè guys, GG dai Va bene così per oggi Ok ragazzi, quindi è andata In questo mese abbiamo raggiunto i 4060 punti Molti di voi potevano aspettarsi 6.000 punti Non li ho fatti ragazzi e mi sono voluto fermare a 4.000 Io so che c'è gente che in una singola giornata riesce anche a raggiungere 6.000 punti Però ragazzi, fondamentalmente a me non interessa Io gioco esclusivamente per divertirmi E non ho intenzione di diventare un competitive player di Fortnite Almeno nell'immediato futuro È figo fare queste sfide e questo mi diverte Però provare davvero a fare un torneo in maniera seria non lo trovo sulla mia wave Sta di fatto però, però, però Che se questo video raggiunge 2000 like Io proverò a raggiungere I 6000 punti in arena Per entrare così nella lega dei campioni E vi sto anche graziando perché sono gli stessi like Che ho chiesto per il mese in arena Quindi insomma vorrei dire eh, anche questo video probabilmente mi prenderà due mesi completi Comunque ragazzi, fare questo viaggio con voi è stato veramente fichissimo. Vi chiedo solo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e di attivare assolutamente la campanellina. E niente, lasciate il like per il prossimo video e noi ci becchiamo alla prossima.